Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium, oggi vi faccio vedere con pochi soldi come è possibile modificare questo stereo del, della Punto .evo uh, per riprodurre i nostri mp3 senza utilizzare il cd quindi io su eBay uh, in descrizione vi metterò il link, ho acquistato un kit questo kit prevede un cavo e questi ferretti che servono a mettiare via uh, lo stereo Uh, diversamente uno stereo uh, che può riprodurre mp3 con l'utilizzo di una chiavetta o un altro dispositivo costa circa sui 300 euro andando su internet questi sono i prezzi che ho visto io invece con questa modifica uh, che ho speso davvero pochissimo è possibile riprodurre i nostri mp3 utilizzando uno smartphone un tablet o qualsiasi dispositivo digitale comunque come ho detto prima spendendo davvero poco allora cosa dobbiamo fare nei kit, come ho detto tu prima, escono questi ferri. Quindi dobbiamo premere fino in fondo e fare diverse volte. Ecco qua. Bisogna premere fino in fondo e tirare in questo modo. Lo stereo è uscito fuori. Lo tiriamo. Ok, piano. Ecco qua. Togliamo. Il cavo qui allora qui sembra vediamo telefono muto aux ah, ecco qua effettivamente è riportato su uno schemino sopra eh, lo stereo anche questo tipo di eh, di cavo dove è possibile utilizzare una fonte esterna effettivamente qui mi dici ci deve stare anche un ponticello affinché possa essere funzionante mm, effettivamente tra, tra il primo e il secondo c'è un ponte e poi c'è l'aux eh, r l aux RL e l'aux no aux terra massima massa quindi i centrali nere la massa eh, positivo e positivo canale sinistro e canale destro quindi deve essere montato in questo in questo verso qui posso sbagliato l'altro, se no mi si mette a sinistra proviamo, va che male male che vado vale si elegante, rompa eeeh, eh, funziona! quindi, ok, proviamo ok, allora, che riproduco qui? Così. Mi sento proprio come un ufficio, mamma amica, ti aspetto di avere una buona giornata e tante belle cose, non un bacio. E vai, funziona! Così. Mi sento proprio come un ufficio, mamma amica, ti aspetto di avere una buona giornata e tante belle cose, non un bacio. A posto, allora, non ci resta altro che... Perché... Ecco, non l'avrei dovuto fare, ok, gli spingiamo lo stereo ok e passiamo il cavo dove meglio pensiamo che possa essere utile. Allora, la parte più difficile in verità è passare un piccavo. Comunque, allora, ripiloghiamo, questo cavo va sul lato sinistro, va da questo lato qui, non qui, con il verso della molletta verso sinistra. Ecco qui, è incastrato. e il cavo non sono passato dentro per passare il cavo per avere la possibilità di passarlo ho dovuto staccare il filo dell'antenna in questo modo sono portato stereo più fuori adesso rimettiamo il cavo dell'antenna ok rimettiamo dentro ok va benissimo questo cavettetto è abbastanza lungo è un altro progetto che farò eh, in futuro non vi anticipo niente ve lo mostrerò quando lo farò ok accendiamo e rifacciamo la prova colleghiamo il cavo sembra che già stia funzionando ok lanciamo stamattina la ma ciuccio d'acqua Mi sento come nuvis, mamma mia. Tesoro di una buona giornata tante belle cose, un ma Mi sento come mamma mia. Tesoro di una buona giornata tante belle cose, un Una buona giornata a tutti, Eric.